Eh, bella a tutti e bevoli, sono Bruno e Quest'oggi vi do il bentornato su Minecraft Ma siamo in un mondo che non conoscete, che non avete mai visto Perché appunto siamo in una, diciamo così, nuova vanilla, sì Anche se è sempre la vanilla Apollo 2021 Ero andata troppo avanti nella vanilla originale, nel mondo originale Quindi ho deciso, come dire, di cambiare mondo sì. un bel reinizio ma sempre con lo stesso nome mamma mia che genio! il meraviglio del mio stesso genio delle volte e stavolta edito io oh cavolo è già notte ma, ma, ma. no non ci credo alexiron ma che ci fai qui questo è il mio video, cosa ci fai con lo no zombie dietro? Lo no zombie! Lo no zombie! Sono fermo morire! Sono di terra! E io sono qui per vedere la sua bellissima vanilla, ma non c'è niente, sei povero! Eh sì! Vabbè, adesso iniziamo, era per iniziare la nuova. Era per iniziare la nuova, per fare anche uno speciale. tanto Ho già poca vita, sto morendo. Eh bene, bene, adesso iniziamo. Signore, guarda che bel panorama, ragazzi allora, abbiamo una bellissima giungla guardi. Oh, guardi. wow, poi, guardi, wow. Guardi, una cascata di lava che va... Una cascata Ciò di lava. È... Questo mi ricorda la vanilla pollo 1. È vero, è vero, anche a me la ricorda. Prendiamo la legna, Alexis. No! La Prendi la legna! La mia vita è fatta solo per i cocomeri. I cocomeri. Va bene? sono la salvezza, i cocomeri sono la salvezza va bene batte. Allora, va, allora vai a cogliere i, i cocomeri, va bene? cocomeri, cocomeri era... vieni da me oh mio dio, eh? Alex era un'ossessione per i cocomeri tutto è nato in una vaniglia dove abbiamo trovato una guilla Ok. E ho capito che i cocomeri non la mia vita ah, c'è il panda marrone, quello rarissimo! davvero? È vero! c'è uh, un panna marrone raro! Un panna marrone raro, in via d'estinzione! Quello bello, quello grosso! È in via vi d'estinzione vero? Vi do i cocomi! Vero che è in via d'estinzione! Ah, sto pregando! Oh, beh, allora, allora, io voglio farmi sto bunker di sicurezza per... Gli tsunami, per i meteoriti... E gli, gli tsunami! Per i gattopardi, i cuccioli. Eh, i gattopardi sono molto belle. Poi molto per i pappagalli. Guarda, wow, ci sono i pappagalli, eh. Sono... Ho appena incontrato un pappagallo molto bello, voglio provare ad addomesticarlo, però non ho i semi, quindi. Qui c'è una specie di canyon che non è un canyon, ma è bellissimo. Wow! Sei Io un... penso che mi farò una casa appesa qui. Nel, nel, nel tipo, canyon. tipo la gabbiata degli uccelli. Ma che sei bello? un genio! Signora cioè. Pollo! Cosa c'è? Può venire qui? Qui dove? Qui, dove sono io? Arrivo, arrivo, aspetta che ma minuto che stavo morendo. Mi dia di lei, signora Pollo. Ma perché signora Pollo? No, signora Pollo. Perché se dico signora Pollo sembra normale ma però è signora pollo capito? no non, non va bene io sono maschio vabbè non hai capito guardi lo scempio guardi lo scempio quale Gu guardi qual è lo scempio salga salga qui sopra questa scala e guardi lo scempio oh mio dio lo scempio è questo ma è un'alga fuori esatto. dall'acqua è un raro tipo di, di alga chiamato scempio oh davvero? abbiamo un ricotto! abbiamo un, di rave, abbiamo di un rigotto di rame abbiamo un rigotto di rame guarda guarda guarda, ah! guarda what the hell devo, devo, devo calmare abbiamo calma. un rigotto di rame sono l'uomo il ragazzo è il più felice del mondo il ragazzo no, non mi pestare non mi pestare non ti sto pestando ti sto asciando eh, per un'altra persona sì. Una persona più intelligente di me? Beh, sì. Auguri. Non la troverà molto in fretta. Sì, il, mondo, il mondo è pieno di stolti, aggiornamento. Eh sì. Se tu allora... vuoi dimostrare di non essere stolto, metti un mi piace. Esatto. E esatto commenta E commenta. Con... con hashtag non sono stolto. PARCOUR, yeah. parkour! Parkour! Parkour! Parkour, <!ora> parkour! Parkour! Parkour, parkour! Parkour! Parkour! parkour, parkour! Parkour! Parkour! Parkour! Vieni! Parkour? Parkour? <ride> ma che cosa? Parkour! Z oh! a Siamo a livello oh, diamanti ma non abbiamo il ferro Esatto! Dov'è il ferro in sto capo di mondo? Magari magari scava nell'ardesia Magari scava nel tuo cervello Che si trova qualcosa Che si trova l'intelligenza Eh sì Quella l'ho persa da piccolo <ride> Secondo <ride> me non ce l'hai mai avuta Ma questi sono dettagli No da piccolo ero molto più intelligente Vabbè io direi di concludere qui Questo folle episodio Ma, ma se io ti ho dovuto insegnare a dire la L Anche la R anche, no la R giusto, non la L L la sapevo dire, sapevo di, dire ehm, a, Apollo, il mio nome lo sapevo dire Apollo sì Quello non è il tuo vero nome Sì è il, il mio vero nome Il mio nome di battesimo è Giovanni Ah sì Giovanni eh, mi hai detto Giovanni che... Eh sì è, è Giovanni il mio nome è di battesimo My name is Giovanni Giorgio Colmi <ride> Giorgio Vabbè Quindi ragazzi per questo video penso di voler qui Cioè non abbiamo neanche il ferro e tu concludi Eh sì Iscrivetevi al canale. cioè ma i tuoi video sono del unico si sì, Perché fanno ridere. <ride> Ho sentito la tua tastiera che faceva ton ton ton, eh, ton. Sì. vabbè saluta saluta a quella volta ragazzi Oh oggi oh, trovo